Buongiorno, l'obiettivo di oggi sarà quello di risolvere insieme l'esercizio di laboratorio numero 3. Direi di passare come di consueto subito ad Eclipse e vedere qual è la situazione di partenza. Allora, due packages. Un primo package dedicato, o meglio, che contiene il consolore. Un secondo package dedicato al modello. Partiamo però dal main e diamo un run per vedere qual è la situazione. Allora, otteniamo un'interfaccia grafica già implementata e dopo vedremo un pochettino come è possibile ottenerla con SimBuilder, sempre eh, giocando col border pane. Eh, però cos'è che vorremmo ottenere da questa interfaccia? Vorremmo ottenere una sorta di correzione a ciò che scriviamo. Possiamo vedere che eh, è possibile selezionare la lingua. Una volta selezionata la lingua potremo scrivere del testo, Cliccando su spell check otterremo una correzione del testo, ovvero in wrong words vedremo le parole sbagliate e in uh, number of errors avremo il numero di errori appunto. E uh, cliccando su clear text uh, possiamo pulire l'interfaccia. C'è un'ulteriore, uh, un voce, spell check status uh, che ci va a indicare in quanto tempo l'operazione è, uh, è stata completata e poi dopo vedremo un pochettino meglio di che si tratta. Direi che siamo pronti a partire, sappiamo cosa vogliamo ottenere, partiamo dall'interfaccia che appunto io vi ho già presentato implementata, però è bene eh, dare uno sguardo su eh, quali sono gli elementi principali. Come dicevo ci basiamo sul border pane, quindi in alto trovate eh, il solito label indicante appunto il, il laboratorio, nella parte centrale è dove si sviluppa diciamo, l'applicazione, quindi dove è contenuta più Uh, roba più elementi quindi il primo elemento un hbox hbox contenente il label choose the language e il, il uh, combo box scusate. secondo elemento una textarea poi un uh, bottone un label una textarea e come ultimo elemento del vertical box c'è cioè un hbox che similmente al uh, primo hbox che abbiamo visto contiene un label in questo caso numero di errori e un clear text un bottone possiamo chiudere il vertical box in basso nel border pane c'è un label che è l'etichetta eh, che ci dice spell check status e eh, possiamo utilizzare appunto eh, per avere qualche info in più sulla eh, correzione sulla traduzione come sempre se andiamo sui vari eh, elementi possiamo vedere che avremo come in questo combo box una unid è eh, un metodo adesso associato eh, do activation forse è un metodo un pochettino più particolare dopo eh, vedremo come è stato implementato eh, per ora limitiamoci a sapere che c'è questo metodo associato a, a tale eh, bottone a tale, scusate, combo box eh, un altro bottone, spell check abbiamo un id e un metodo, do spell check clear text il suo id il suo metodo associato, e poi ovviamente tutti gli altri ID, ad esempio eh, TXT da correggere, per eh, poter accedere a tutti i campi che ci servono eh, della nostra applicazione. Molto bene, direi di partire, e partirei in questo caso dal modello, dal modello con la classe RichWorld, una classe già implementata, che in qualche modo vuole andare a eh, descrivere, la, eh, la singola parola del nostro testo rich word è composto da una stringa appunto la parola e poi un booleano che ci dice eh, se la parola scritta è corretta oppure no oltre a ciò possiamo vedere abbiamo una serie di elementi tra cui una serie di metodi scusate vabbè, il costruttore e poi tutti i getter e setter Abbiamo un metodo toString per ottenere appunto una eh, descrizione in stringa, in formato stringa personalizzato della nostra parola e eh, abbiamo anche un metodo isCorrect che appunto ci va a ritornare, è una sorta di eh, getter che ci va a tornare il nostro eh, correct che ci indica se la parola è stata eh, corretta oppure no. E questa è la classe su cui si baserà eh, il nostro, eh, tutta la nostra applicazione. Passiamo ora all'altra classe del modello, la classe un pochettino più grande, e che ci va a, indicare, eh, il nostro, eh, ci va a modellizzare eh, il nostro dizionario. Allora, la classe Dictionary ve la presento quasi del tutto non implementata, salvo appunto il primo metodo che andremo a eh, discutere brevemente. Abbiamo una lista di stringhe, e, eh, appunto che è il nostro dizionario, e un linguaggio, quindi vorremmo capire se noi stiamo lavorando in italiano o in inglese in questo caso. Primo metodo, load dictionary, che prende come input un linguaggio, una lingua. Ciò che ci chiediamo all'inizio è se dizionario è diverso da null, e se quindi non abbiamo ancora un dizionario, e se eh, la lingua è eh, già quella che vogliamo, quindi. Eh, magari qua c'è scritto passiamo italiano e no noi all'interno della nostra classe abbiamo già italiano vuol dire che siamo già a posto quindi non c'è nessun bisogno di eh, caricare il dizionario perché il dizionario è già presente altrimenti cosa facciamo? dizionario ci creiamo una list di stringhe che conterà tutte le stringhe che sono necessarie eh, e che compongono il nostro dizionario settiamo la lingua e poi questo è il pezzo di codice eh, che eh, trovavate già eh, implementato anche nella traccia di eh, laboratorio possiamo andare a, a creare un file reader andiamo a leggerci il file che abbiamo nelle risorse english, italian possiamo aprirne uno ci sono tutte le parole che eh, ci servono e andiamo riga per riga a aggiungere eh, parole nel dizionario usiamo collection e ordiniamo il nostro dizionario Cediamo eh, br, era il buffer reader di cui eh, ci siamo serviti, possiamo fare una stampa, torniamo e siamo a posto. E questo è il metodo che ci serve per caricare il nostro dizionario. Adesso invece implementeremo insieme spellchecktext. In questa prima versione eh, di spellchecktext ci baseremo sulla, eh, sul metodo contains, eh, che possiamo eh, utilizzare su dizionario allora io direi di partire e eh, possiamo partire da una lista di rich world abbiamo parole possiamo usare una ray list Array list di rich world eh, molto bene a questo punto in alternativa, e qua potremmo eh, ragionarci, potremmo implementare la stessa cosa, io lo metto in commento, parole come link list, non cambia niente almeno dal punto di vista del eh, programmatore, perché in termini di linee di codice intendo, cambia tutto invece, o almeno po potrebbe cambiare tutto dal punto di vista delle performance allora for string stl input text list partiamo così scodiamo eh, qua ovviamente non c'è uno spazio scodiamo in input text eh, list ci creiamo un oggetto di tipo rich word ogni volta H word uguale new rich word costruttore passiamo str ok e adesso se nel dizionario è contenuta la parola str appunto, passiamo a lowercase così Uh, possiamo fare un confronto a prescindere dal fatto che la parola sia stata inserita in maiuscolo o minuscolo which well, punto, set, cosa metteremo? true perché se è contenuta nel dizionario vuol dire che la parola che abbiamo scritto ovvero che ci arriva uh, in input questa, la lista di parole e in, in particolar modo la parola più che altro valutiamo parola per parola quindi se la parola è corretta e quindi vuol dire che è contenuta nel dizionario la settiamo a true altrimenti ovviamente scriviamo la stessa identica cosa però in questo caso andremo a settare a false parole punto add rich word. ok a questo punto possiamo ritornare parole Cosa abbiamo fatto? Abbiamo eh, testato la validità di ogni singola parola contenuta in input text eh, list. Scordiamo banalmente su tutte le parole che ci vengono date, ci appelliamo a contains, quindi in questo caso eh, lasciamo il lavoro di cercare nel dizionario a questo metodo, che non abbiamo implementato noi, ma è già implementato, e eh, andiamo a settare per ogni parola se eh, appunto la parola esiste o non esiste e ritorniamo a parole, che è una playlist con tutte le parole che ora hanno settate, vero o falso in base alla loro correttezza o meno. Molto semplice, ci siamo basati su contains. Cosa potremmo fare altrimenti? Potremmo non basarci su contains e andare a implementare un altro metodo che chiamiamo spell check text linear analogo al precedente, solo che non basandoci su contains potremmo pensare di andare noi a scandire tutto eh, la playlist capire se eh, la parola è presente nel dizionario o no. Partiamo, qua la scelta è sempre la vostra. Eh, ogni volta bisogna un po' capire, eh, poi se è meglio implementare come una list o list, lo si può fare più che a priori andando poi a valutare le performance. A questo punto dobbiamo sempre andare a ciclare, e andiamo a ciclare in input, Text, text, scusate, list. Come prima, rich, world, rich, world, uguale new, rich, world di stl. Molto bene. A questo punto, dobbiamo eh, implementare questo contains a mano. E eh, la versione, diciamo, più facile per implementarlo. È quella di scorrere tutta la, la, la playlist e andare a capire se eh, la parola che cerchiamo c'è nel dizionario oppure no. Quindi partiamo da un, found, un flag found up false. Poi string parola in dizionario, andiamo a ciclare e ci chiediamo se world.equals word. equals ignore case e questo è analogo a quanto abbiamo fatto qua chiamando contains uh, str to lowercase quindi non andiamo a uh, valutare maiuscole e minuscole ignore case passiamo a str se ciò è vero ve lo troviamo uh, scorrendo in dizionario linearmente quindi partendo dall'inizio verso la fine, se troviamo la parola allora possiamo mettere found a true e smettere, potremmo anche non smettere, perché tanto sicuramente non lo troveremo uh, due volte, Word nel dizionario, però già uh, pensate che stiamo uh, scaglionando, scandendo, scusate, il dizionario dall'inizio alla fine, almeno quando troviamo la parola ci fermiamo, per evitare di uh, appunto ciclare, magari la parola è la prima, eh, e non andiamo a uh, ciclare su tutto la lista. Quindi, traiamo alcune conclusioni se found è true quindi se found punto settiamo la correttezza a true else rich well, punto settiamo la correttezza a false a conti fatti possiamo andare a parole.add aggiungiamo questa parola e alla fine qua chiudiamo il for quindi abbiamo terminato se abbiamo terminato di ciclare parole quindi cosa succede qua? quello che succede è eh, nulla di più nulla di meno di quanto succedesse eh, nel metodo precedente solo che invece di sfruttare contains che non sappiamo bene come eh, va a cercare eh, le parole implementiamo noi un ciclo for su tutte le parole nel dizionario e scandiamo eh, linearmente il dizionario e vediamo cosa succede non ci accontentiamo questo non è l'unico metodo per andare a scandire è un metodo questo abbastanza stupido perché partiamo dall'inizio andiamo alla fine quindi eh, ci va bene finché le parole eh, sono appunto all'inizio quindi se cerchiamo a, b, eh, abaco, benissimo Uh, se andiamo a uh, cercare Zanzara, molto male, perché dobbiamo scandire solo tutto. Quindi cerchiamo di fare qualcosa di meglio e andiamo a uh, ragionare sulla ricerca dicotomica. Allora, partiamo sempre dalle solite due possibilità che ci manteniamo là. Eh, uh, qua poi dovremo andare, se vogliamo, a fare dei ragionamenti uh, per quanto riguarda la performance, Uh, in base a quale a lista list andiamo a utilizzare, tolto ciò, però andiamo a implementare la ricerca dicotomica. Partiamo con string, str, questo tanto dobbiamo farlo a prescindere, text, uh, list, perché dobbiamo valutare tutte le parole che ci vengono date. Quindi, fino a qua, nessun problema. qua direi che è analogo a quanto fatto in precedenza. E ok. A questo punto ci chiediamo se ipotizziamo di avere un metodo binary search e però non chiediamoci cosa faccia, però se la ricerca binaria ci dà un risultato positivo, quindi la ricerca binaria di che cosa? Di to lower case, per evitare il problema come sempre delle maiuscole se ci dà un risultato positivo allora rich world set correct andiamo a settarlo a true a true scusate se così non è questo non è else ce l'ho fatta altrimenti rich world andiamo a settare a ah, false. A questo punto parole.add e ritorniamo parole. Quello che vorremmo fare è qualcosa di questo tipo, ovvero... Come sempre, vogliamo evitare contains, vogliamo evitare la ricerca lineare, vogliamo fare qualcosa di meglio. Allora, cosa facciamo? La ricerca lineare, in termini di complessità, eh, grosso modo, numero di operazioni che facciamo, quant'è o grande di n? Cioè facciamo n operazioni, nel caso peggiore. Se n è la dimensione appunto eh, del dizionario. Allora, in questo caso invece ci chiediamo se la ricerca binaria ci dà un risultato positivo, se Settiamo true, altrimenti settiamo false. Come sempre il problema adesso sta nel capire cosa fa la ricerca binaria e come mai può essere considerata migliore della ricerca lineare. Se noi pensiamo a questo esempio classico che si fa, aprire un dizionario, eh, diciamo che è molto difficile che noi ci mettiamo a sfogliare dalla prima pagina fino all'ultima per cercare zanzara. Sappiamo che zanzara sicuramente non sta nella prima metà del dizionario e quindi ci dirigiamo già di colpo sulla seconda metà. Questo appunto si può riflettere nella programmazione e eh, possiamo implementare quello che viene appunto detto di ricerca dicotomica. Vi voglio presentare un'immagine che viene proposta su eh, Wikipedia, molto semplice, però secondo me rende l'idea. Immaginiamo di avere un vettore che va da 1 a 71, ovvero... Vi spiego meglio, un vettore di 17 elementi con numeri da 1, in questo caso mi pare 71, ma poco fa. Allora, se noi vogliamo capire dov'è il numero 7, beh, senza dubbio, per uh, dire tutto, e per essere chiari, dobbiamo dire che il vettore deve essere ordinato. Se il vettore non è ordinato, nulla si può fare, perché se qua c'è 71, ma qua in mezzo ci fosse 87, sarebbe un problema e nulla funzionerebbe. Ma il dizionario... È ordinato. Poi noi abbiamo fatto collection.sort, quindi non c'è nessun tipo di problema. Abbiamo un dizionario ordinato e quindi tutto eh, funziona. Ovviamente questo, eh, immaginate di avere un dizionario non ordinato, cercare una parola sarebbe eh, davvero difficile e a quel punto non ha più senso partire da metà perché non sappiamo dove le parole si sono. Ma in questo caso è tutto ordinato, quindi i numeri da 1 a 71 e eh, vettore ordinato. Allora, cerchiamo 7. Beh, allora cosa facciamo? lo cerchiamo da qua a qua, ma cosa possiamo dire? Partiamo da metà, ci eh, posizioniamo, posizioniamo in mezzo e ci, ci chiediamo 7 è maggiore o minore di 14? È minore. Ok, allora il punto di inizio di ricerca sarà sempre questo, il punto di fine sarà questo, perché da 14 a 71 non ci sarà nulla che mi interessa. Allora mi sposto, 7, eh, ho detto che minore di 14, adesso cerco da 1, a 13 Mi metto in mezzo, qua la casella 0, la casella 7, vado in mezzo, vado sulla casella 3. Cosa succede? Nella casella 3 c'è 6, ma 7 è maggiore di 6? Sì, allora cosa faccio? Sposto l'inizio, prima era qua, andrò a cercare adesso da 7, andrò a cercare fino a 10. Allora, a questo punto mi rimetto in mezzo, sto su 8. 7 è maggiore di 8? No, è minore, quindi devo andare a cercare a sinistra. Allora il punto di inizio era già qua, il punto di fine sarà a sinistra di 8, e allora lo metto qua. Il punto di inizio e di fine della ricerca combaciano, e quindi 7, eccolo qua. 7 c'è perché è questo elemento, e quindi l'ho trovato. Ovviamente così vado a dividere ogni volta per due il problema, e quindi sto eh, decisamente meno che cercare tutte le pagine. Bene, possiamo implementare ciò che abbiamo visto qua visivamente, su uh, Eclipse allora partiamo con un inizio int inizio uguale a 0 e int fine dove posizioniamo la fine della ricerca a dizionario punto size perché all'inizio non sappiamo nulla quindi dobbiamo andare a cercare in tutto uh, il dizionario while finché inizio è diverso la fine ok, così, meglio andremo a cercare il punto medio quindi inizio più fine meno inizio diviso 2 e poi se questa parola compare to ignore case a ah, dizionario.get di meglio se ciò è uguale a zero benissimo torniamo perché casualmente la parola che cerchiamo è proprio la parola in mezzo benissimo else if se questa parola compare to in our case dizionario.get medio è maggiore di 0 allora l'inizio si sposta e verrà messo in medio più 1 quindi spostiamo tutto sulla uh, destra andiamo sulla destra se così non fosse l'unica possibilità che abbiamo di spostarci sull'insieme di sinistra e quindi fine lo mettiamo in medio. Return false. E con questo algoritmo abbiamo già completato perché tutte le volte finché inizio è diverso la fine, andiamo a chiederci: mettiamoci nella posizione in mezzo. Ciò che cerchiamo è nella posizione in mezzo. Se sì, ritorniamo true. Se no, ci spostiamo o eh, nel settore eh, a destra o nel settore a sinistra. Se uscendo da questo ciclo non siamo mai arrivati qua, vorrà dire che nessuna delle parole nel dizionario corrisponde alla parola in questione e quindi dovrò ritornare false. Questo metodo dovrà risultare molto più efficiente del, eh, della ricerca lineare che abbiamo implementato qua sopra. Interessante sarà vedere che rapporto c'è con contains invece che abbiamo utilizzato nel primo metodo. Per fare ciò e per testare anche questi metodi che abbiamo eh, implementato prima di scrivere codice. andiamo su una classe TestPerformance che è stata studiata per fare dei confronti e per capire meglio che cosa succede. Allora, allarghiamo un pochettino. Partiamo con questa classe. Questa classe eh, ve la presento già implementata perché è solo una classe per capire se tutto funziona e in che modo funziona. Però cerco di spiegarvi un po' Uh, qual è il, uh, il punto su cui si focalizza il, uh, appunto questa classe? Abbiamo un dizionario, ci creiamo il nostro dizionario e carichiamo, l'italiano. Questo sarà il testo che uh, andiamo a testare. Allora, rimpiazziamo. Questa è una cosa che ci conviene fare: andiamo a rimpiazzare tutti gli a capo. Più che ci conviene, siamo obbligati a fare. Con eh, degli spazi e andiamo a, a rimpiazzare tutti questi segni che potrebbero esserci eh, con appunto nulla, e stampiamo il testo. Ad a la list. In questo caso ci servono la list di stringhe per il testo eh, di eh, l'input text list. E allora string tokenizer ci aiuta, ci dà una mano, input text, andiamo a separare tutto in base agli spazi finché abbiamo eh, dei tokens, finché abbiamo eh, degli elementi, li aggiungiamo in input text list. Quindi a questo punto, arrivati qua così, in input text list, abbiamo questo testo eh, raffigurato però come insieme di stringhe. O meglio, come insieme, non insieme inteso come set, ma insieme eh, come eh, collezione, appunto in questo caso una list di stringhe. Ci definiamo tre availability list. T1, T2 e T3. E per capire un po' meglio e avere dei dati più attendibili, facciamo 10 test o comunque number of test, diverso appunto da 0, cerchiamo di farne un po'. E in ogni test cosa facciamo? Start, end, prendiamo il tempo di quanto ci sta il metodo spell check test su eh, appunto questo input test, eh, aggiungiamo a T1. Facciamo la stessa cosa, prendiamo il tempo di inizio, testiamo text linear, tempo di fine e andiamo ad aggiungere eh, a T2 quanto ci abbiamo messo in questo specifico eh, test. Stessa cosa andiamo a testare spell check text dichotomic. A questo punto cosa andiamo a fare? Andiamo ad aggiungere ovviamente anche a T3 il tempo. Andiamo a stampare T1, T2 T3. E poi andiamo a stampare che cosa? Andiamo a tastare i risultati dei nostri, dei nostri test. Quindi, contains, quanto tempo ci sta, calcoliamo la media dei tempi in D1, stessa cosa per linear search, stessa cosa per dicotomic search. Quello che di certo eh, è calculate average, è un metodo ovviamente che cosa fa? Prende una lista eh, di double, parte con somma uguale a 0. Uh, va a sommare tutti i, uh, i tempi e poi divide per marx.size sostanzialmente appunto fa la media, nulla di più quello che ci aspettiamo da questo test è che almeno linear search sia più lento di dichotomic search se no tutto quello che abbiamo detto fino adesso non ha senso contains sarà curioso capire quanto tempo ci sta spero sempre meglio almeno di linear search questo test ci servirà anche per capire se abbiamo commesso degli errori eh, nel scrivere il nostro eh, modello. Quindi un test dopo aver implementato un modello è sempre da fare, a prescindere dal fatto che si facciano eh, dei test sulla, eh, sulle performance, come in questo caso. Andiamo, sembra eh, che tutto eh, funzioni. Cerchiamo di capire un po' meglio. Dizionario, italian loaded, found, 893.000 un po' parole il primo è il testo che abbiamo cercato di uh, andare a correggere allora i dati importanti vengono qua abbiamo una media su 10 tentativi contains a tentativo circa 8 millisecondi e mezzo la ricerca uh, lineare circa 13 millisecondi è ovvio che questo dato dipende anche dalla, uh, dal tipo di testo che abbiamo dato perché se noi avessimo scritto un testo tutto con le A sicuramente avremmo avuto uh, dei risultati sfalzati immaginando che uh, la distribuzione delle lettere in questo testo sia uh, appunto più o meno uniforme su tutte le lettere uh, possiamo analizzare i dati quindi Contains 8 millisecondi Linear Search peggio di Contains ovvero abbiamo fatto più sforzo ma usando Contains andava meglio Dicotomic Search se andiamo a fare una ricerca dicotomica, 0.02699 millisecondi. Quindi direi che con la ricerca dicotomica il vantaggio di tempo è sicuramente, sicuramente evidente. Qua ci sono due ordini di grandezza di diversità, mentre qua e qua sì, per carità ci sono un po' di millisecondi, ma nulla di così evidente. Quindi questo ci dà la garanzia, oltre che il fatto che abbiamo scritto bene i nostri metodi, che la ricerca dicodomica eh, ha fatto bene il suo lavoro. A questo punto però il laboratorio non è terminato perché dobbiamo andare a eh, implementare il nostro controller. Passiamo di qua. Allora, alcuni metodi ve li presento già implementati eh, perché non c'è nulla di eh, concettualmente difficile, altri invece... O meglio un altro, il principale, andremo a svilupparlo insieme. In set model andiamo a settare alcuni parametri, ad esempio disable true per il testo da correggere, eh, settiamo il testo selezionare una lingua, Testo test corretto lo disabilitiamo, get items, qua andiamo a settare English e Italian come possibili scelte per il combo box, disabilitiamo eh, il clear button e il check button. Poi, prima avevo parlato dell'activation, do activation, questo metodo permette di attivare un pochettino tutto quando l'utente va a cliccare va a fare una scelta. Quindi se in box lingua abbiamo un valore diverso da null, andiamo a risettare tutto, quindi andiamo a pulire da correggere corretto, ok, ma importante andiamo a set disable false, quindi a settare di nuovo, a abilitare di nuovo l'utente a fare. Eh, appunto a cliccare sui bottoni e a fare scelte in caso contrario rimaniamo eh, su ciò che avevamo già settato all'inizio quindi disabilitiamo tutto e chiediamo di selezionare una lingua il metodo doClearText non fa nulla di particolarmente significativo se non pulire l'interfaccia e settare alcuni testi ad esempio uh, number of errors e uh, spell check status perché Nulla di più perché non abbiamo nulla eh, da aggiungere quando andiamo a fare il clear perché, appunto, non sappiamo né il numero di errori né il check status proprio perché vogliamo pulire tutto. Do spell check, questo invece è il metodo che eh, vorrei imp implementare almeno parzialmente insieme a voi. Eh, vi evito eh, le parti mh, più noiose, ad esempio, txt clear ci definiamo un input text list, un eh, insieme di string, appunto poi ci chiediamo box lingua se è null allora chiediamo di selezionare una lingua carichiamo il dizionario se il dizionario, l'auditory di box lingua get value eh, non eh, va a buon fine errore nel caricamento del dizionario ritorniamo perché nulla possiamo fare string input text txt da correggere ci prendiamo il testo che dobbiamo correggere se questo testo è eh, vuoto allora chiediamo di inserire un testo da correggere ovviamente andiamo a fare quello che abbiamo già fatto nella classe di test ovvero input text andiamo ad impiazzare gli a capo con degli spazi e tutti questi caratteri con il carattere eh, vuoto ovvero con nulla per poter lavorare meglio qua quello che eh, avevo già implementato nella classe di eh, test io già ho stato implementato eh, possiamo farlo qua in string tokenizer eh, st uguale new string così capiamo bene come è stato implementato string tokenizer cosa vogliamo fare? input text dividilo per, il, eh, per lo spazio e finché abbiamo più token else more tokens allora quello che vogliamo fare input text list.add st.next token abbiamo già avuto una preview di questo nel metodo nella classe scusate di, eh, per testare le performance quello che vogliamo fare appunto è andare a inserire in input text list tutto ciò che ci serve ovvero ogni singola Uh, stringa che deriva dal testo che uh, dobbiamo correggere definiamoci un long start system punto time partiamo e poi list qua ci definiamo solo una lista patchwork, output text list poi ci chiediamo se dicotomic search, ovvero scrivendo ciò voglio chiedermi se voglio andare a utilizzare la ricerca dicotomica e se andiamo qua in alto ci sono alcuni boolean già eh, settati, ovvero se eh, dicotomic search è true, ovviamente questo andrà a false e eh, viceversa, eh, per, ovviamente per essere un pochettino... Uh, più chiari in quello che facciamo scegliamo una delle due uh, uh, delle due possibili ricerche e in base a quello che abbiamo selezionato andiamo qua si chiama output text output maiuscola text ce la posso fare text list uguale a dizionario spell In questo caso però dobbiamo usare la ricerca dicotomica e quindi input text list. Molto bene, altrimenti se abbiamo selezionato linear search sarà questa quella che ci interessa. Eh, quindi cosa andremo a fare? Andremo su dizionario e gli chiederemo di andare a cercare però linearmente se neanche ciò eh, ci va bene allora cosa andiamo a fare? andiamo a fare un altro tipo di ricerca ovvero la ricerca normale qua c'è un errore, adesso vado a correggerlo la ricerca normale è quella che abbiamo chiamato spell check text ovvero la prima che abbiamo implementato in Elsearch. evidentemente non ho chiamato così eh, non c'era la L maiuscola adesso vado subito a correggere ok se invece eh, ci chiediamo se vogliamo fare una ricerca dicotomica, se o, o altrimenti se la vogliamo fare lineare o se è una ricerca con contains a questo punto dobbiamo fermare lo scorrere del tempo quindi system.nano.time e questo è il tempo di fine ci definiamo un numero di errori all'inizio settiamo a 0 utilizziamo un string builder rich thing builder tutto caso rich text uguale new string builder ok a questo punto cicliamo se rich world in output text list se allora r.isCorrect ovvero se la parola che eh, possiamo vedere in output text list che abbiamo ricevuto da uno dei nostri tre metodi se eh, non è corretta allora andiamo ad incremen incrementare scusate il numero di errori e oltre a ciò dice, text.append l.get ok e ci mettiamo un bel app capo e ok ci siamo a questo punto numero di errori io l'ho proprio chiamato numero di errori quindi semplifichiamo facciamo così txt corretto punto, .set text which text punto usiamo il to string e questo è il testo corretto LBL stato punto set text uh, spell possiamo scrivere una cosa di questo tipo spell check completed in e qua dobbiamo fare un semplice calcolo più end meno start e ci conviene dividere tra 1 e a 9 alla 9 più secondi ok? ultima cosa da fare lbl errori andiamo a scrivere che il testo contiene più num errori più e andiamo a scrivere errori uno spazio ok a questo punto dovremmo esserci ciò che possiamo fare è testare l'applicazione andiamo a run Selezioniamo una lingua, italiano ad esempio, questo testo non ha errori, spell check, ok, wrong words, testo, errori, il testo contiene due errori, e qua spell check completed in, e ci dice in quanti secondi, clear text, e tutto ritorna come prima. Direi che il laboratorio è stato completato. Le difficoltà principali sono state legate a, eh, sono legate allo scrivere diversi metodi eh, non sfruttando quindi contains, quindi abbiamo scritto spell check con una ricerca lineare, una ricerca dicotomica, quindi abbiamo dovuto un po' capire come implementare anche la ricerca dicotomica, abbiamo visto eh, diversi risultati quindi abbiamo valutato un po' le performance, quello che si potrebbe ancora fare è cambiare e eh, valutare il tutto con l'ick list eh, ma cioè è un po' simile a quello che abbiamo già fatto alcuni laboratori fa. Io direi che eh, a questo punto ci possiamo salutare, appuntamento al prossimo laboratorio. Ciao ciao!